E adesso parliamo di giovani e lettura. Lo facciamo con la professoressa Alessandra Gallone, consigliera del Ministro per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Berdini. Questi giovani leggono sempre di meno, ma ci sono delle speranze? Questi giovani non è vero che leggono sempre di meno. Io ho una figlia di 27 anni e devo dire che è un po' il mio termometro. E Devo dire che in realtà se trovano spunti buoni di lettura, se trovano buoni insegnanti, buoni docenti che li stimolano alla lettura, devo dire che si avvicinano, lo vedo in questi giorni anche qua al salone, questo salone è pieno di giovani molti sicuramente sono venuti spontaneamente ma tantissimi sono venuti perché accompagnati con le scuole eccetera eccetera io faccio i miei complimenti a queste scuole e a questi docenti tra l'altro c'è una bellissima iniziativa dell'Edisu Piemonte che regalerà tra virgolette un buono da 10 euro a ogni studente per acquistare un libro eh, leggere bisogna spiegare ai giovani che leggere vuol dire vivere un milione di volte, non avere barriere, entrare in mondi meravigliosi e paralleli oggi si parla tanto di metaverso si parla tanto di intelligenza artificiale ma la... cosa meglio di un libro per lanciarsi in una immaginazione immaginaria c'è cioè la meraviglia della nostra intelligenza quella umana che andrà a nutrire l'intelligenza artificiale cioè senza l'intelligenza umana quella artificiale non avrebbe senso di essere quale miglior nutrimento quindi un libro fa divertire un libro fa appassionare fa viaggiare, fa correre anche chi magari ha problemi a camminare o fa vedere chi è. supera le barriere architettoniche supera tutto, supera tutto e rende apre la mente come diceva Montaigne le teste ben fatte piuttosto che le teste ben piene per cui insomma essere qua oggi è una, è una meraviglia toccare i libri di carta con le mani sentirne il profumo accarezzare la copertina non apprezzo, non c'è intelligenza artificiale che tenga, è un'esperienza che... Una bimba di 7 anni annusa i libri, avrà preso dal papà ma credo sia una cosa... Anch'io lo faccio, la gioia infinita della prima pagina e il dolore quando il libro ti è piaciuto tanto di chiudere e devi, e devi metterlo via, quindi mi raccomando questa bimba facciamola crescere appassionata e appassionata. Domani verrà al salone. Abbiamo parlato di giovani e lettura con la professoressa Alessandra Gallone, consigliera del ministro università e ricerca Anna Maria Bernini.